Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, come state? Spero bene. Nuovo video preferiti del mese di aprile, ma anche di tutto l'anno. Questo è un video sui preferiti di, eh, appunto, aprile. Per, per aprire e chiudere in bellezza, aprile eh, e anche maggio. Comunque, vabbè, niente. Questo video è strutturato praticamente su... Eh, Tutte le cose che ho fatto in questo, in questo mese passato, tra aprile e anche in serie, tra, eh, il primo di maggio, allora, ho guardato tutte le, le, le, le, serie, TV, le serie tv di eh, Tempesta d'amore una vita e perché no anche eh, un posto al sole vabbè vedrete le solite classiche serie tv cioè non serie tv, fiction quello che è si sì, ragazze mi guardo tutto questo perché mi piacciono e mi tengono tanta compagnia non è solo fare, guardare video su youtube ma bensì è anche guardare la tele mi sono trascurato tantissimo guardando la tele e, ehm, cercando di eh, che ne so Ah, vabbè cucinare no, ma però qualche volta cucinavo anche, mi divertevo un casino, eh, l'altro giorno mi sono cucinata le patatine fritte, buonissime, deliziose, eh, invece l'altro giorno mi ho cucinato, non mi ricordo quando, ma non mi importa, mi ho cucinato, ho cucinato per si fa per dire perché mi ho preparato dell'insalata buonissima con della rucola, presaula eh, e formaggio e anche della mozzarella. Sì. Eh, sì, ci sono, no, no, no, no, no, no, no. sto registrando. Mi lascio qui. Sì. E poi le metti a posto tu, eh? Ok. Vabbè, mh, perdonateli, allora, eh, quindi praticamente. Eh, Stavo dicendo, sì vabbè, L ho interrotto lei, ho interrotto lei, non importa. Eh, vi dicevo, eh, stavo eh, mangiando perché mi ho preparato rucola, bresaola sì, formaggio e anche un po' di mozzarella e quindi in fin dei conti mi ha mangiato questa buonissima roba condita con dell'olio e sale, basta, null'altro. Poca roba. Ah, anche il tonno mi ho dimenticato del tonno. E poi ho bevuto un goccino, ma un goccino di succo di frutta. Sì, lo sono sbagliato perché nel pranzo si dovrebbe bere solo acqua, ma un po' di acqua non me la sono fatta mancare, state tranquille e tranquilli. E poi poi, poi un bel caffè mi sono presa come tutti il resto, tutte le volte che faccio il pranzo okay, però del pranzo ho okay, cambiato preparato anche mia mamma delle più delle volte mi prendo un bel dolcissimo un buonissimo caffè che non mi manca poi ehm, in fin dei conti cosa mi ho preso? ah sì. no vabbè eh, cosa mi piace oltre al make up mi piace un... vabbè, prima di tutto nel make up prima cosa singolare nel make up bel make up naturale come quelli che mi piacciono a me mi faccio io solo un po' di mascara ridefinizione delle sopracciglie perché così non possono stare naturali perché vanno veramente pietà non mi si può vedere mascara eh, blush o anche fondotinta quello che è ma fondotinta ne sto mettendo poco e nulla perché con la maschera non si può stare perché in un attimo mi ritrovo tutta sudata e no ragazze non, non ce la posso fare quindi Vado oh, di correttore quando mi va, illuminante, blush o bronzer, quello che è, e um, un po' di burro cacao per idratare bene bene le labbra quando ce l'ho, ho le labbra sotto la mascherina. Adesso la mascherina ho sentito dire che si può anche, oh, um, si può anche togliere, ma io la atterro sempre, uh, uh, ad ogni modo, la atterro sempre, uh, poi cosa vuol dire? Ah, nei preferiti del make-up mi piace molto appunto il make-up naturale make-up, non make-up come si suol dire nei social, il make-up naturale che si vede ma non si vede, è quello, è il perfetto per me per, da tutti i giorni e invece quando andiamo a andare alle feste tipo feste si fa per dire quando vado a compleanno o perché no, che se non vado a compleanno tanto per stare bene in casa per il, video make up con voi, mi piace, vabbè, togliamo le feste, a prescindere che vada in chiesa anche una volta di papa, o che mi trucco in diretta con voi su YouTube, mi piace un make up un po' più, non dico eccessivo, ma un minimo di, eccessivi, di, eccessi, di essere eccessivo, un minimo pesantuccio, di quei make up un po' scuri, tenebrosi, non molto, una pena, un po' non si può dire che non passano, non so se si passano osservata, non so se ci siano capiti di quel make up che se ne accorgono tutti quando ti giri a vedere come ti sei truccata o meno e eh, sì. di quel make up moglie dei fei o anche di meno, non lo so come spiegarvi make up un po' pesanti ma non troppo, una via di mezzo poi mh, parlando di appunto bellezze e cosmetici eh, come bagno schiuma del mese, oltre al vidal, mi sta piacendo tantissimo quello a orchidea cedro, se non erro. Mi pare di sì mh, per lavarmi le mani, ma non solo, eh, mentre per lavarmi tutta, il resto del mio corpo, mh, mi lavo col il bioncè. bioncè è molto buono, mi sta piacendo tantissimo, eh, è rilassante ed è... In allocean thermal, non so come si chiama vabbè, al fiore giapponese adesso non mi ricordo gli ingredienti che ha mi sono dimenticata di portarvelo qua in camera mia per farvelo vedere però non importa ehm, cosa, devo, cosa devo dirvi? ah sì, canzone del mese canzone del mese è sempre la stessa di San Giovanni eh, di San Giovanni e eh, Farfalle bellissima troppo quella ah non ve l'ho detto ve lo dico adesso perché mi sono eh, pentita di avervi detto che quella canzone non mi piaceva ovvero zitte buoni zitte buoni di money skin siete pronti perché adesso che disprezza compra a me i Skin adesso mi piacciono davvero tanto non so prima non piacevano adesso mi piacciono i mone skin zitte buoni Troppo buono, troppo bella quella canzone Non buona, vabbè allora, siamo capiti, mi piaceva anche a me quella canzone siete buoni Poi, cos'altro c'è? Eh, oltre a Zitte e buoni Vabbè, il sonora il sonora Mi piacciono da matti quelle canzoni sue Arizona Arizona, destinazione mondo E l'amore, Tutte belle canzoni che mi piacciono da matti Bellissime Poi ehm, Partendo per altre canzoni che mi ci sono davanti, sempre a tema musicale, eh, Firo Pelù con il mio, il mio corpo che cambia. E eh, eh, basta, ce ne sono tante. Se, se non eh, se non ricordo male, ce ne sono tante che adesso se sto qui a, a, a elencarvele tutte non finisco più. E quindi eh, sì ragazze, ce ne sono tantissime, mentre come libro che ogni tanto mi viene voglia di leggere e leggo poco, o quasi mai una volta di Papa, lo leggo, mi è stato creato da una mia amica qua, che mi segue ogni tanto si fa per dire, ma vabbè dettagli, su YouTube e non so se mi seguo ancora ma non mi importa. C'è un costello e ve l'ho detto che vi ho fatto una testa tanta così, voi lo sapete. E, e, allora, allora mi sto un po' intrappinando non so perché forse è da tempo che non registro più ma non è vero perché sono momenti che ho visto e momenti che invece vabbè faccio pausa ma dettagli allora l'autore del, del romanzo si chiama eh, John Castello o no, che dico John Costello la famiglia la damigella d'onore ed è questo qua non so se si vede vedete Sì che è un Costello, e tratta di una di due migliori amiche, che la, la, la, la, la sposa si deve truccare. Arriva l'amica che la vuole truccare. E, e vabbè, non voglio spoilerare troppo, perché già io, io non, non, non, non sono bravissima a spoilerare i libri, a raccontarvi come, cosa raccontano i libri, però. Se lo trovate da qualche parte vi consiglio di leggerlo perché è molto ironico e simpatico come libro, molto bello, mi piace. Anche se lo leggo una volta di papà, ma vabbè, dettagli. Poi, come altro mh, preferito del mese, mi piace, e eh, vabbè, quello è il mio, il mio piatto preferito. Lo sgombro, pesce lo sgombro, oppure che ne so, il salmone, ma vabbè, piatti preferiti, in primis i cannelloni. Che mi prepara con tanto amore mia nonna Ma in primis da, da quando ero piccolissima La pasta al forno buonissima, adoro e, Per ultimo, preferito Ma non per importanza Da la cosa mi ascolto al mattino Prima di venire con voi Prima di, di, di, di no Prima di, come si dice Di eh, Buonanotte Prima di accendere la la cam del, del, del dispositivo cellulare, quello che è. Mi ascolto YouTube in primis, i miei preferiti youtuber che sarebbero um, Cleo Makeup. Ma va? Sempre lei perché è la mia preferita, oppure perché no? E tanti altri che adesso non, non ricordo il nome, non me lo segnate. Perché, ragazzi, preferisco, preferisco andare a ruota libera anche se mi impappino un po', non importa, però come si vuol dire come diceva Cleo all'inizio. È normale impappinarsi, però appena piano, piano si scioglie un po' di più, ma io sinceramente a sciogliermi un po' di più non, non credo proprio perché sono rimasta un po' come all'inizio: un po' mi scioglie un po', mi. Um, come dire, mi, um, mi impappino, mi, mi restringo un po', un po' mi allargo, un po' mi restringo, un po' mi allargo, un po' mi restringo. Non so se capite voi cosa voglio dire. Nel senso che praticamente eh, mi sciolgo con voi, un po' mi ritiro, mi chiudo a me stessa e eh, cosa voglio dire, cosa volevo dire fino adesso. Perché non è semplice aprirsi in fronte a una telecamera, ecco perché ve lo dico. Non è sempre che riesco a esprimere a parole povere quello che voglio dire in, chia in, in chiaro, in lungo e in chiaro. Ecco, tutto quanto, <ride> perdonatemi ragazze, ma io sono così e quella rimango e eh, eh nulla ragazzi io intanto ho fatto un acquisto vabbè, nulla di che un dentifricio della Sensoren che la, la, lo vedrete nei, nei video dei prodotti finiti vabbè, nei, in un video vlog che sia e eh, poi eh, ho finito un connettorio che non vedrete ma che vi dirò che quando comincerò la mia routine sempre se la comincerò perché magari la farò in privato poi vi, dico, vi dico come mi sono trovata con eh, il colutore della cura 7, perché sia, per gengive infiammanti, perché infiammate, scusate, per quelle gengive che per carità di Dio, che diano gli scampi liberi, vabbè, niente. Sì, ho oltre ai denti che mi, mi fanno male cane. E già ve l'ho detto, non ve lo dico che ribadisco più perché sennò vi faccio uscire il fungo dal cervello, perché è così. Scusate se no, non volevo dire questa cosa, vabbè, perché vi faccio arrabbiare, non mi sembra a caso. sì, mi stufano, mi piace stufare le persone però a volte è così però sì allora, intanto vi dico già che adesso sono perché tra un po' non vorrei essere sì, sono le 16.33 le 4.30 quasi passate e io adesso chiudo il video e come altro preferito c'è sì, come preferito mi è piaciuto ma non tanto è un profumo che non so più dove ho messo ma vabbè, dettagli, niente e niente, adesso io vi saluto e ci si vede al prossimo video perché prima devo caricare un video da qua e poi l'altro lo caricherò nella mia, come dire, nella mia, se mi riesce di dirlo nella mia, sì buonanotte, nel mio computer fisso o portatile che sia basta che riesco a ricaricarlo a ricaricarlo a caricarlo parla come mangiamela se ti riesce <ride> per favore ehm, nulla se il video così come si suol dire vi è piaciuto non vi resta che mettere un bel like un bel pollice all'insù e appunto e commentare nella sezione commenti e ehm, non lo so se sempre fa piacere iscrivetevi eh, Siete sempre le benvenute e eh, i benvenuti e eh, eh, nulla attivate la campanella anche se so che tanto non lo farete perché noto dalle, dalle analisi di youtube che eh, poche persone tra di voi attivano la campanella, forse è fastidioso non lo so, vabbè posso capirlo perché se abbiamo troppe campanelle accese come fate a guardare tutti gli youtuber è impossibile come suol dire Miss, Miss Impossible? Missione Impossibile. Vabbè, dopo questa stupidata, io chiudo il video: ciao, presto un bacione!